Raga, non avevo visto l'audio, Sono stupido, stavo lanciando un telefono dal balcone. Va bene, comunque, a parte gli scherzi, oggi siamo con la nostra amica... Ah, yeah. Laaaaaa... Allora. Bene, eccola, vedete, inquadrata, tutto bene, come va? Bene. Ti droghi? Probabilmente. <ride> va bene, allora, con il testo. Allora, scriviamo una frase. Io l'ho scritto già Io la Oh Maranna! Non ascolta le storie di amore Di che sarà mai questa frase? E eh, che sarà mai da svolare Io disegno malissimo Allora c'è una tavoletta gasta, lo possiamo dire Io sono un cursore. Tu lo disegno male perché, cioè, Non è che mi... Io non Posso questo disegna, sta cosa boh. Facciamo questa cosa qua un'altra cosa, va bene non insegnate le cose dissocianti mi raccomando allora no io ancora non ho fatto chi è che ha messo pronto? chi è che ha fatto? chi è il matto della giornata? poi ci sarà tipo Andra che deve venire sicuramente benissimo pronto Voi ne matti io ancora l'ho fatto raga tutto ma non voi non state guardando un tubo è vero voi non state guardando il tubo Babà, ma proprio sei proprio intelligente io sì, giusto io raga oggi vabbè intanto io ho fatto questo disegnino adesso ve lo provo a far vedere se ci riesco no non ci riesco io non ci riesco mai a farvi vedere le cose belle quando faccio un bel disegno è il ff 11 Picasso Picasso Ecco, Guardi il phone. eccolo qua E qua sotto ci siamo noi Noi, noi, noi, noi, noi, noi Allora in realtà non so nessuno che stiamo di io Sono, sono, sono mandato link a persone a casa Sto dicendo <ride> Dai, <ride> dai Chi è che rimane? Il mio nonno? I io? Ah bene, che sta disegnando È un disegno complicato mm -hmm. Mm -hmm. mamma mia che... abbiamo la porta che vengono gente ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale youtube iscrivetevi l'olio mettete un mi piace se non lo fate io non faccio più video e eh, no no no mi raccomando iscrivetevi su youtube okay. che ci abbiamo detto come faccio cosa faccio a dis una canzone ma che scherzo Eh. Io probabilmente ho trovato il mio mio disegno mio che ha fatto qualcuno, qualcuno. Qualcuno, probabilmente so anche chi è. Mamma mia, è un altro campanello. mamma mia. <ride> Bene. Dopo che farò un soldo, questo è Filippo è di sicuro. No, l'ho messo io, l'ho messo io. Scritto io, ma ti dico per sempre cosa che metto io, scusami. Che? capivo sempre le cose che metto io di questo video no. topo giglio faccio, top faccio topo troppo giglio faccio questa che ti disegna un topo musica musica mi servito utile guarda ok ho fatto questo Già, diciamo, ma tu, quanto oh, tu ci metti io ho finito tu io no Ah, allora spicciati. Perché non ti spicci? No, no. Ma allora non, non, è, non è che manco solo io, eh. Spicciatemi, mondo. Spicciatemi. Che dici? Uh... Che dici? Niente. Che dici? Bene. Che devo dire? Dove sta? Io lo abbellisco anche. pure se fa schifo, però vabbè. Ah, lo abbellisce anche, signori. Lo abbellisce anche. Cioè, arte povera. Arte povera. Loll. c'è in classe una persona, che è, no? è arte povera. povera. Arte povera, che è in documenti. Che non paga le tasse, l'arte povera. C è, c è. Ma manco solo... Perché manco sempre solo io? Che sono una persona lenta. Allora, ragazzi, <ride> siete pronti a guardarli? Se mi è capito una frase ti giro ammazzo qualcuno, vai Bruno Magno. Un po cosa pittore scuola. patriota nella oh, scuola. C'è? Ma che cavolo? Un pittore disegna una scuola. Patriota. Uno stickman che disegna, ma che cavolo! Beh, intelligente, che bel disegno, eh dice che, che è un bellissimo disegno giro giro giro bello topo oh, gigio maniglio. ah buoni ha scritto topo gigio io che so eh, chi è buoni come ti vuoi no. disegnato lui Somma, Ciao, è un topo che, che fa bello. lo sgorbio <ride> <ride> che poteva essere scusa Beh, <ride> si molto il mio disegno è il più bello di tutti eh io un po'. Bruno ascolta le storie di amore è Questa è la passione di Bruno che Un dialogo tra Bruno e una tipa che pensa al cioccolato Ma che cavolo <ride> Fatti sì, ovviamente Oddio mio che <ride> cos'è? No, vabbè raga, da c'è raga prossimo Andiamo a vedere su Matteo da Non si nomina Bruno. Non si nomina Bruno. Oh, no no no. Ma si scrive oh. al canale di Bruno. come infatti disegnare una canzone in bogna. Beh, io guarda guarda è bello. Disegna che... una canzone. Cioè, stupendo. Eh, questo me lo scarico. Veri. Da che non, mi, vabbè, non ho fatto i capelli, però vabbè. Ok. Allora raga, secondo round. Scusa, scegli una forza, che scegliamo? Mm? Allora, la faccio un divertente. Entra Berlusconi, eh, però l'ho anche scoperto. Allora. Zimmerman, No White of Home. E questo è un bellissimo film. Io ancora non l'ho visto. Eh, non l'ho ancora visto? No. Eh, la, che faglie crucia? No, volevo vedere, ma poi no, mi no, sembra no, caduto tutto. quanto. va oh, bene. Ecco, notare come è bello il mio disegno. Cioè il mi, mio padre mi sembra tipo un handicappato ma peggio <ride> vabbè dai vedi questa, questa cosa che sto disegnando io che è brutta forte ti giuro Acqua. no sbagliato ah Cacca, che ci va tanto ancora non ho finito. Ah, nessuno ha finito. solo una persona ha finito. Sei tu Tu non hai finito. Tu non hai finito. lavoro bellissimo il mio. non eh, mi fa schifo non mio, <ride> Oddio mio no Tu eh? Cosa hai disegnato? Eh, non si può dire Ah, lo finito. alla fine, signore, scopriremo alla fine se, rim se rimanete alla fine di, que di questo video scoprirete cosa ho disegnato. Okay. Okay. Cavallo che legge? No, no, non è legge. Non dico niente. <ride> Almeno hai capito che è un cavallo. Almeno. Oppure cavallo che sono la città. Difegnando. Oh, io ho trovo un po' di rumore. questo si questa che ora la faccio bellissima. Guarda, guarda, aspetta, aspetta, aspetta. Allora, questo mi, questo mi ci dedico proprio, guarda. Raga io qua. Oh, guarda, ora ora faccio una cosa bellissima magari su disegnare non mi pare raga lol proprio gloria di quello che sto scrivendo che sta scrivendo lo scoprirai se guarderai questo video vabbè io so se lo vedrò alla fine sì. che cacchio ho fatto brutta cosa Sento sbattere avete quanti qua, avete quanti fatto cioè avete ancora là, come va tutto bene si si oh ma no no no no no ok Dai, yeah. Yeah. Bu. Dai, sono appena arrivati i miei boh finito alla fine alla fine ho finito vediamo un po' andiamo un po' Berlusconi, L, Clinale Mi sa sì. non capisco come si può livello, come? trasformare la frase Ma guarda che bello Ma, ma non Berlusconi in bagazzo, era Berlusconi al Clinale Brune in Ma cosa? Okay. La Bruna Berlusconi non c'è un problema <ride> Stupendo <ride> come, come disegno io non disegno nessuno È giusto Bon Cavallo che distrugge un libro cavallo che di studi un libro <ride> poi è bello del cavallo ora il cavallo cavallo che legge. almeno cavallo è rimasto e anche il libro è rimasto sì. il cavallo sembra un elefante ma è stupendo sì. <ride> però questo è scritto cavallo è che mangia un gatto non che mangia un topo <ride> io un po' Ah, che gatto, che ma che. Ma che. Ma che. Ma che Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Bello per come. Meno io Ma questo non l'ha ho bisogno io. Mi sa, no, lui ha scritto, sì Eh, mi ha scritto. Ah. Guarda. Bellissimo insegno, guarda. Mm. Sì, guarda. Eh. Eh. <ride> ho applicato questo no mi faccio fare le telecamere se no non funzionava le telecamere vabbè raga oggi finiamo per oggi poi ci vediamo domani cioè dopo, dopo questo pomeriggio non lo so ciao mm. ciao